Vabbè, allora io inizio. Uh, sono contento di parlare dopo l'intervento di prima, in cui, anche se si parlava di un argomento un po' diverso di quello, questa sessione è dedicata al tema dell'informatica uh, dell per la disabilità. Prima, invece, si parlava di tutt'altro argomento, però, secondo me sono uscite fuori delle cose che sono interessanti anche rispetto a questa sessione. Io mi chiamo Alessandro Mazzei, lavoro all'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Informatica, sono un ricercatore. Dico che sono interessanti perché ho sentito tante parole come la parola bot, no? Ormai bo i bot sono dappertutto e sono, più meno, sono molto collegati a quello di cui sto per parlare. Il mio intervento si chiama Macchine Segnanti, è collegato al tema delle disabilità ma è un po' collegato anche al tema delle eh, minoranze linguistiche perché vi parlerò di un progetto che abbiamo portato avanti negli ultimi 5-6 anni al Dipartimento di Informatica che riguarda la traduzione, in particolare riguarda la traduzione da una lingua... Che tutti noi parliamo la lingua italiana ad una lingua che solo alcuni di noi parlano, che è la lingua italiana dei segni, va bene? Attenzione, la lingua italiana dei segni, poi vi dirò qualcosa in più dopo. Ma è una lingua, è importante capire che è una lingua a tutti gli effetti, ha una sua linguistica, ha una sua piena dignità. Va bene? Ok, però iniziamo diciamo: uh, da qualche. facciamo qualche passo prima. Allora, qua il capitano Rick Kirk sta dicendo Tlinganma scusate la pronuncia klingoniana, non sono proprio fluente, ma cosa vuol dire? Vuol dire siamo i klingon, come fa il capitano Kirk a capire che i klingon stanno arrivando? Beh, se vedete in mano il capitano Kirk ha una cosa che assomiglia al mio microfono, ma non è un microfono, è il traduttore universale, in tutte le puntate di Star Trek, quando venivano conosciute, venivano incontrate delle nuove razze aliene, immediatamente iniziavano a parlare con il capitano Kirchhoff. Come facevano? Beh, grazie a quello strumento. Quello che voglio dire è che il sogno della traduzione automatica, beh, Star Trek anni 60, ma parte ancora prima, ma è sempre stato uno dei temi fondamentali, della traduzione automatica, nel mondo della fantascienza. Vedete che questo è il famoso C3PO del, di Guerre Stellari. Beh, quando si presenta dice sono fluente, cioè, sono un parlante nativo di più di 6 milioni di lingue, è capace di parlare in 6 milioni di lingue. E là, vedete, sulla destra, un altro famoso computer. Quello è HAL, no? il famoso computer HAL 9000, quello di Odissea 2001, nello spazio. Le sue capacità linguistiche, tutti, tutti abbiamo visto in questa sala Odissea 2001, ma per chi non l'ha visto vi do un indizio. Le sue capacità linguistiche sono fondamentali per la trama del film. Il sogno della traduzione automatica viene prima della fantascienza che conosciamo oggi. Fondamentalmente nasce già negli anni 30. Ci sono due brevetti, uno russo e uno francese, di macchine per tradurre. attenzione stiamo parlando del 1933. Eh? in quegli anni Turing stava iniziando a ipotizzare la macchina di Turing, con Neumann è ancora lontano, non sappiamo ancora nulla di bit, di transistor e di altre cose del genere, ma già c'era la meccanica, c'era la pascalina, c'erano i computer non computer, cioè i computer basati sulla meccanica e non sull'elettronica, già a quell'epoca, quello là che vedete sulla destra è una fotografia dell'epoca della Trojansky machine che serve per tradurre dal russo all'americano, diciamo all'inglese. Nel 1947, dopo la seconda guerra mondiale, una quantità di soldi smisurata viene data al progetto della traduzione automatica. Perché? Perché siamo nel pieno della guerra fredda e nel pieno della guerra fredda uno dei eh, punti fondamentali era, era la necessità di tradurre una quantità enorme di documenti dal russo all'inglese, questo soprattutto per gli inglesi, mentre invece per i russi era tradurre dal, dal, dall'inglese al russo, quindi c'è un grosso interesse verso la traduzione automatica e nel 1947 vengono dati molti soldi, nel 1956 un'altra data importante, perché una data importante? Perché nasce il termine intelligenza artificiale, al Dartmouth College, il famoso, la famosa conferenza che viene data nel 1956, nasce per la prima volta questa parola, intelligenza artificiale, beh tutti sono d'accordo in quella conferenza che la traduzione automatica è uno dei temi fondamentali della, della nascente disciplina dell'intelligenza artificiale, quindi in quel momento si capisce che la traduzione automatica deve essere messa all'interno dell'intelligenza artificiale. Cosa succede nel 66? Nel 66 c'è il famoso Alpac Report. Gli americani hanno dato tanti, tanti soldi a questi ricercatori informatici per fargli fare la traduzione automatica e dopo vent'anni di finanziamenti dicono va bene, ma quali sono i risultati? C'è un, um, una, una commissione del congresso americano che viene incaricato di vedere a che punto siamo. È molto famoso questo esempio che gira... Uh, negli storici della linguistica computazionale in cui gli dicono va bene, cosa fanno nell'Alpac Report? Provano a, a vedere come si traduce. Allora cosa fanno? Prendono una frase del Vangelo di Matteo hm? che in italiano sarebbe la carne è, lo spirito è forte ma la carne è debole eh? che in inglese è the spirit is willing but the flesh is weak. Okay? is weak e provano a tradurla con questi sistemi di traduzione automatica che fanno i ricercatori dell'epoca in russo. Come fanno a sapere se quella traduzione è buona? Beh Provano a fare la cosa inversa, la rimettono macchina indietro e provano a tradurre dal russo all'inglese. Cosa ottengono? La vodka è forte, ma la carne è andata male. Perché? Perché questa è una storia vera. Che cosa succede? Beh, succede che i rubinetti vengono chiusi. L'Alpac Report è un momento drammatico per l'intelligenza artificiale, perché da quella data in poi, per più di vent'anni, vengono chiusi i rubinetti ai ricercatori di linguistica computazionale per fare traduzione automatica. Quindi chiudono i rubinetti, non ci sono più soldi. Ma perché? Perché succede questa cosa così brutta? Beh, perché? Perché tradurre è davvero difficile. Chi di voi ha provato a tradurre da una lingua ad un'altra? oggi abbiamo dei, dei grossi aiuti, ne parlerò tra un certo, a un certo punto, ma la traduzione è veramente una cosa difficile. C'è un libro intero di Umberto Eco che si chiama Dire quasi la stessa cosa, cioè nel senso che parla proprio di come sia difficile la traduzione è uno dei temi classici della filosofia del linguaggio la traduzione, che cosa vuol dire immaginate cosa vuol dire per esempio tradurre una poesia una, oppure che cosa vuol dire tradurre certe parole soprattutto i bilingue, questo ce lo dicono sono intraducibili altre invece hanno tanti significati quindi è molto difficile c'è questo filosofo che diceva che se riusciamo a, per riuscire a tradurre bene dobbiamo avere fondamentalmente una completa e l'essenza e l'intera il processo della traduzione comprende nella sua essenza l'intero segreto della uh, comprensione e della comunicazione degli esseri umani. Mm? Perché ho messo un missile? Perché tradurre in maniera automatica, in maniera perfetta, è come portare l'uomo su Marte. È una cosa davvero difficile. Portare l'uomo su Marte è una cosa molto complicata. C'è bisogno di benzina e c'è bisogno dei missili. Mm? Quello è il punto fondamentale. Beh, per vent'anni non ci sono soldi, ma ci sono comunque tanti bravi ricercatori di intelligenza artificiale che continuano a portare avanti il loro lavoro. Mm? Ci sono altre date importanti, soprattutto attorno agli anni 90. Qualcosa cambia. Cosa cambia? Beh, lo sappiamo tutti, i computer diventano sempre più potenti, gli algoritmi iniziano a funzionare meglio e qualcosa si inizia a vedere. Mm? Nel 2000, grazie anche alla nascita negli anni 90 del World Wide Web, iniziano i sistemi di traduzione automatica online. Mm? Babelfish, qualcuno si ricorda, gli informatici di quegli anni sanno che è stato il primo servizio di Yahoo di traduzione automatica. Nel 2007 Google passa alla traduzione automatica di tipo statistico, ve ne parlerò tra un attimo, però è un momento importante, la qualità del traduttore di Google aumenta improvvisamente. C'è qualcosa di diverso, hanno scoperto degli algoritmi che funzionano davvero bene, sono gli algoritmi machine translation statistica. E di qualche mese fa, ottobre 2016, la notizia è che Google ha cambiato di nuovo l'algoritmo di traduzione automatica. Se usate Google Translator ora e non l'avete usato negli ultimi sei mesi, molto probabilmente vedrete delle differenze. Siamo arrivati alla Neural Machine Translation. Che cos'è? Beh, fondamentalmente chi di voi ha sentito già parlare della parola Deep Learning sa che negli ultimi 3-4 anni nel mondo dell'intelligenza artificiale qualcosa è cambiato le reti neurali sono tornate ad essere un punto fondamentale, ebbene, anche Google ora usa delle reti neurali per tradurre eh, dalle lingue. Quello di cui voglio parlare nel, nel tempo che mi rimane sono due cose. Uno vi parlerò in generale di quali sono le architetture per fare traduzione automatica, e poi vi dirò alcune cose su quello che facciamo noi al Dipartimento di Informatica della traduzione tra italiano e lingua dei segni italiani. Hm? Quello che Prima di tutto, in che ambito ci muoviamo? Ci muoviamo nell'ambito della linguistica computazionale. Che cos'è la linguistica computazionale? È semplicemente questa addizione. Prendi gli algoritmi, ci metti dentro le teorie della linguistica, beh, ottieni la linguistica computazionale. A differenza della linguistica storica fai girare la macchinetta e succede qualcosa, chiaramente, perché sono degli algoritmi, quindi possiamo avere degli input e degli output, però è questa la linguistica computazionale. In particolare, quello che vedete qua è quello che viene chiamato il triangolo di V qua. Il triangolo di V qua, senza entrare in tanti dettagli, però spiega come, da un punto di vista linguistico, gli esseri umani traducono. Noi partiamo da una frase in una certa lingua, l'italiano o l'inglese, va bene? Paolo ama Francesca, vogliamo tradurla in inglese? Cosa facciamo per tradurre Paolo Francesco in inglese? Beh, prima di tutto riconosciamo le parole, riconosciamo quella che i linguisti chiamano la sintassi, chi è il soggetto, chi è il complemento oggetto. È fondamentale, sappiamo che Paolo è il soggetto e Francesca è il complemento oggetto. Questo ci serve per capire quella che è la semantica della frase. Chi fa cosa? Perché se Paolo è il soggetto e la frase è attiva è Paolo che sta amando Francesca, che non è la stessa cosa di Francesca che ama Paolo, lo sappiamo, no? Dopodiché abbiamo una... Queste qua che vedete qua, sono strutture dati, rappresentazioni informatiche, algoritmi di elementi di linguistica. Quindi fondamentalmente la linguistica computazionale cosa fa? Parte da una frase e costruisce delle strutture dati che ne rappresentano la linguistica. Il triangolo di V qua ci dice che noi, quando, quando gli esseri umani traducono, partono dall'italiano scritto, struttura sintattica, struttura semantica, nella lingua italiana, e poi fanno la stessa cosa all'inverso, nella lingua di arrivo, quindi questa è la struttura semantica, no. semantica dell'inglese, questa è la struttura sintattica dell'inglese e alla fine troviamo Paolo Loves Francesca, quindi troviamo la stessa frase tradotta in un'altra lingua. Allora, cosa ci dice il triangolo di Vuqua che era uno studioso di machine translation? Ci dice che per tradurre gli algoritmi possono seguire diverse strade. Allora, se fanno, come diceva prima la ricercatrice di IBM Cognitive Computing, quindi davvero fanno come gli esseri umani, beh, devono prendere la strada larga, perché la strada lunga è quella che fanno gli esseri umani, va bene? Ma se invece no, non sono davvero cognitivi, basta che funzioni, beh, possono anche fare come Google, cioè nel senso prendere delle scorciatoie, non arrivo fino a una rappresentazione di significato davvero, non parlo di ontologie, come prima è stato detto, ma mi fermo alle parole. Allora si parla di direct, traduzione direct vuol dire solo parole, traduzione transfer vuol dire beh, c'è anche la sintassi, devo sapere anche chi è il soggetto e chi è il complemento oggetto. Allora, invece che cos'è la traduzione interlingua? Beh, La traduzione interlingua vuol dire che ho una rappresentazione universale del significato, non dipende più se sto parlando inglese, francese, russo, il mio significato è talmente in alto che posso tradurre in qualsiasi lingua del mondo e così gli esseri umani più o meno fanno. Beh, Direct è fondamentalmente come funzionavano i primi sistemi di algoritmi, la Trojansky Machine di cui vi ho parlato prima, è un algoritmo direct, prendeva una parola e la traduceva con una specie di mappatura uno a uno, o, uno a, o molti a molti, ma comunque con una mappatura diretta. Beh, Non ci crederete, ma alla fine se analizziamo davvero come funziona Google Translator, in qualche maniera è una traduzione direct, solo che c'è tanta statistica, tanta statistica e, perché c'è questa statistica? Beh, perché c'è il web sotto. Quando scrivo il W3C voglio dire che le pagine web parallele, inglese e francese, vengono analizzate da Google per creare queste mappature parola a parola. Okay. Quindi alla fine Google può essere pensato come un sistema direct. Se vi ricordate Babelfish, il primo vero traduttore uh, di machine translation online, beh, non era proprio un sistema direct, ma era un sistema che usava la sintassi, era basata su un traduttore che si chiama Sistran. Beh, era un sistema intermedio, non era a basso livello, non era proprio ad alto livello, era un sistema intermedio. I sistemi ad altissimo livello non hanno mai, preso, diciamo, non hanno mai avuto un grosso successo commerciale, perché sono molto difficili da fare, molto difficili da implementare. Questo è un sistema che si chiama Kant e che è stato fatto all'università di Carnegie Mellon. Bene, ora vi parlo invece di quello che stiamo facendo noi, va bene? Questo era per farvi capire com'è complicato e quali sono i sistemi di traduzione automatica. Noi stiamo facendo due progetti che abbiamo portato avanti negli ultimi anni. Il primo si chiama Atlas e il secondo si chiama List4All. entrambi riguardano la traduzione di una frase italiana nella lingua dei segni italiana. Okay? Quello che cambia è il dominio. In particolare, Atlas parla di traduzioni del meteo, quindi la lingua, la, la, le frasi di partenza parleranno di pioggia, di neve, di vento, mentre invece nel caso di List4All i messaggi che vogliamo tradurre riguardano i messaggi ferroviari. Vabbè? Allora, vi dicevo che, non so se qua c'è qualche segnante nativo che mi può dare una mano, però se non c'è vi, vi dovete fidare di me, vi parlo un po' della lingua italiana dei segni. La lingua italiana è una lingua vera ed è segnata da migliaia di persone in Italia, Ogni stato ha la sua lingua dei segni, quindi se tu sai segnare la lingua italiana non vuol dire che sai segnare la lingua francese, va bene? sono due lingue completamente diverse, ogni stato ha la sua lingua italiana dei segni. Uh, A morfologia, sintassi, lessico, ha una completa linguistica non è mimica, va bene? Non è mimica, c'è una sintassi, dove metti la mano? È importante per capire chi è il soggetto e chi è il complemento oggetto, va bene? Se Paolo ama Francesco oppure Francesca ama Paolo. Spesso le persone non lo capiscono, dicono ma a che cosa serve la lingua dei segni? Non possono leggere i sottotitoli le persone sorde, la verità è che molti sordi non parlano l'italiano, non, non lo riescono neanche a leggere, Va bene? quindi per loro diventa del tutto inaccessibile una, il sottotitolo in italiano, è come dire a noi, invece il sottotitolo russo, arrangiati, e beh, il sottotitolo russo non è molto utile quando devi capire un film in lingua originale, no? hai bisogno invece di una tua lingua che comprendi, una delle cose più complicate della lingua dei segni è che non puoi scriverla. Non puoi scrivere una lettera nella lingua dei segni. E quindi, beh, gli informatici qua, come si fa a mettere in un file qualcosa che non si può scrivere? Pensateci un attimo. L'unica cosa è filmarla. E infatti più che non ci si telefona, ma ci si fa delle video telefonate nella lingua dei segni. Uh, ci sono tante particolarità che rendono il progetto della traduzione da italiano a lingua dei segni molto complicato. Sono due lingue molto diverse. La lingua dei segni italiana è più vicina al giapponese che all'italiano. Per esempio, l'italiano fai soggetto, verbo, oggetto. Paolo ama Francesca. Nella lingua dei segni faresti Paolo, Francesca ama. Per esempio, mamma, bambino, telefona. Telefona, mentre noi diremo la mamma telefona al bambino, il verbo sarebbe in mezzo, mentre invece nella lingua dei segni il verbo sta alla fine. Va bene? giusto per farvi capire com'è complicato, è molto più complicato che tradurre dall'italiano al russo, o dall'italiano all'inglese, o dall'inglese all'eschimese, è molto molto difficile. Allora, qual è il punto? Che siccome è così difficile, non puoi usare una struttura direct, non puoi, non puoi usare Google Translator, anche perché quello che manca, come ho scritto là in fondo a destra, sono i testi paralleli, non c'è il, il web della lingua dei segni in cui hai la pagina in italiano e la sua traduzione in lingua dei segni ed è per questo che nel nostro progetto abbiamo deciso di usare una traduzione di tipo interlingua, quindi nei nostri progetti dobbiamo rappresentare l'intero significato, il triangolo di V qua che vi ho fatto vedere prima, lo dobbiamo percorrere tutto fino dal, dal basso verso l'alto e poi dall'alto verso il basso, non ci sono alternative, sono due lingue molto diverse e quindi dobbiamo far così. Beh, le architetture sia di Lisforol, queste sono due frasi tipiche che abbiamo tradotto in questi progetti. Oggi, ultimo giorno del mese di giugno, con valori di temperature superiori alla media. Oppure il treno regionale 10-220 di Trenitalia, delle ore 5.35, proveniente da Cuneo, arriverà con un ritardo previsto di 10 minuti. Qual è più difficile da tradurre, questa o questa, secondo voi? Destra o sinistra? Chi vota per destra? Chi è che vota per sinistra? A destra era più difficile, questa qua è più difficile per una serie di motivi, la lingua di sinistra è una lingua molto regolare, i messaggi ferroviari si assomigliano tutti, hanno sempre la stessa struttura attiva, va bene? non ci sono riferimenti, se vedete invece qua, va bene? qual è il verbo? Dov'è il verbo? Qualcuno l'ha rubato, in questa frase è sottointeso, è chiaro che c'è un verbo, no? oggi ultimo giorno ci sono dei valori di temperatura superiori alla media, c'è il verbo essere, ma è nascosto per esempio. Beh, per noi è semplice, ma noi parliamo italiano, è chiaro. Mentre invece, se vogliamo fare un sistema di traduzione, è molto più complicato. Allora, questo è molto importante per capire che tipo di architettura bisogna usare. Vi volevo solo far vedere la differenza, questi sono i due progetti, no? Questo qua è per il meteo, e questo qua invece è sulla lingua dei sei, sul messaggi ferroviari. Alcune tecnologie sono comuni, va bene? Cioè nel senso che, per esempio... Abbiamo usato delle grammatiche per rappresentare, questa è la grammatica della lingua, della lingua dei segni. Vedete, domani nuvola aumentare. Mm? Vedete? Mm? Che in italiano era: domani aumenteranno le nuvole. Mm? In, ingle, in lingua dei segni si dice: domani nuvola aumentare. Mm? Quindi si mette subito: uh, la, la frase di partenza era: Aumenteranno le nuvole domani. No? In italiano magari domani lo mettiamo alla fine, mentre invece nella lingua dei segni lo mettono subito. Quindi alcune cose sono in comune ma altre cose sono molto diverse, in particolare la parte di semantica è molto diversa perché mentre nella lingua dei, uh, messaggi, nei messaggi meteo hai bisogno di una rappresentazione più ricca, hai bisogno di ontologie, prima è stata detta questa parola nella sessione precedente, beh invece nella lingua ferroviaria puoi usare una rappresentazione di significato più semplice, una specie di formulario, vedete quello là sulla destra? Non l'ho inventato io. Se vedete quell'indirizzo web che ho messo là, la rete ferroviaria italiana ha un manuale che vi dice come sono fatti i messaggi ferroviari, quello è un messaggio di tipo A2, va bene? Vabbè, comunque ci sono diverse differenze, quello che vedete a sinistra è il segno per Milano Centrale, si fa così, Milano Centrale, okay. mentre invece quello che vedete dall'altra parte, che cos'è? Beh, Avevamo un problema, che alcuni, mentre Milano Centrale è un nome famoso, e quindi la lingua dei segni sa segnarlo. No? Rebaudengo Fossata, che è una piccola stazione di Torino, non ha un nome nella lingua dei segni. Come fai? Beh, la vecchia maniera sarebbe stata la digitazione attraverso lettera per lettera. Ma è un... provate a digitare Rebaudengo Fossata. Quanto tempo ci vuole? Ci mettete parecchio. Allora, la soluzione che abbiamo ideato, e siamo i primi al mondo a fare questa cosa, è stata quella di usare il fatto che... Se... che, il... Quello che stiamo lavorando sul digitale, abbiamo una, un, un sistema virtuale e allora possiamo far comparire un cartello improvvisamente, no? quindi nel nostro sistema oltre che un agente virtuale che fa i segni, ogni tanto magicamente può comparire un cartello che può essere riconosciuto, se non letto, ma riconosciuto da chi parla le, la lingua dei segni, chiaro qual è l'idea, siamo i primi al mondo a fare questo, è un risultato nuovissimo della nostra ricerca, Vabbè, arrivato a questo punto, volevo solo farvi vedere velocemente, non so, penso di aver quasi esaurito il mio tempo, però mi, sarebbe, mi volevo fare vedere, vediamo se riesco... Ok, questo per esempio è una demo della uh, traduzione del sistema da, vedete questo è binario, si vede un po' lento perché ci sono problemi di, di video, però vedete come è fatto il sistema qua, hai il messaggio che sta traducendo e là sulla destra c'hai un agente virtuale che sta facendo la traduzione dall'italiano alla lingua dei segni. Uh, queste cose che vedete qua, cosa sono? Sono la linguistica della lista. Questo che vedete qua sono le strutture sintattiche e semantiche che rappresentano il significato linguistico di una certa frase. Bene, qua sta dicendo un po' di cose, praticamente sta traducendo, questa, sta traducendo per la prima volta qua. Vi faccio vedere solo questo, poi basta. Va Vedete, qua si vede un po' meglio perché ho dovuto, fare il, ho dovuto catturare lo schermo in cui si vedono bene i segni, vedete? perché là sembrava che andasse a scatti, invece vedete che anche da un punto di vista, uh, come posso dire, è molto più fluido il movimento, è molto naturale, è fondamentale che la gente uh, virtuale, si chiama donna nel nostro caso, sia fluido, perché altrimenti viene percepito come una cosa artificiale e non viene creduto. Quindi il discorso psicologico è importante, la qualità... Della, della, del rendering è fondamentale per avere una traduzione credibile, quindi il, il punto è anche questo. Va bene, eh, chiudo velocemente facendo dei ringraziamenti, prima di tutto appunto, per, io ho parlato di, la traduzione automatica è difficile come andare su Marte, beh, costruire un programma vuol dire costruire sia il razzo, gli algoritmi, ma anche le basi di dati, cioè quelle conoscenze che ci servono per fare la benzina, perché senza quelle conoscenze, se non conosci il significato, beh, allora il tuo razzo non riescirà a partire. Uh, volevo ringraziare Turing, hm? che forse qualcuno di voi conosce qua dentro, perché? Perché è lui che ha veramente inventato l'informatica, hm? per la prima volta. Volevo ringraziare Noam Chomsky, perché? Perché è lui che ha fatto capire che la linguistica computazionale era una cosa che si poteva fare. Noi dobbiamo ringraziare lui se oggi abbiamo Google Translator. Infine volevo ringraziare la fantascienza, ovvero volevo ringraziare Roddenberry, Lucas e Kubrick. Perché? Perché ci hanno fatto sognare delle cose che ora sono vere. Il traduttore automatico di Star Trek, quando eravamo bambini, qualcuno di noi, era un sogno che ora sembra vero quando aprite la pagina di Google Traduttore perché così siamo arrivati fino ad arrivare là, come dicevano in Star Trek, dove nessuno è mai giunto prima. Vi ringrazio per il vostro tempo. Sì. Allora, buongiorno a tutti, eh, innanzitutto ringrazio il collega che ci ha spiegato quanto è bello poter parlare in una lingua diversa da quella che tutti noi conosciamo, quindi lo ringrazio innanzitutto. Dunque, io mi chiamo Anton Luca, eh, sono il delivery manager di un'azienda, Leibringer Inc., in realtà un'azienda americana ma è un'azienda italiana, nata a Torino, dove a Torino ho fatto tutta la sua progettazione e il suo sviluppo di un progetto assolutamente unico eh, a livello mondiale, quello di cui vi voglio parlare oggi è un nostro servizio che è un servizio di sicurezza per la persona completamente automatico dove la persona non deve fare assolutamente nulla, questo vuol dire che può proteggerci 24 ore su 24 per qualsiasi cosa ci accada. Okay? E, si basa su un dispositivo che in questo momento io sto indossando che è un wearable device di un'intelligenza artificiale che elimina quello che sono i falsi positivi quindi interviene solo in caso di sicuro allarme e una centrale operativa che interviene sull'utente nel momento in cui ne ha bisogno quindi andiamo a vedere da che cosa è composto questo servizio questo servizio si, si basa su una idea completamente diversa da quella che hanno sempre avuto tutti i wearable device che oggi conosciamo. Diciamo che oggi ce ne sono circa un, più di un centinaio di wearable device, gestiscono il nostro fitness, la nostra salute, tutto quello che volete, ma purtroppo hanno un limite, non fanno nulla da soli, ovvero ognuno di noi deve fare qualche cosa perché questo accada. Noi abbiamo pensato in maniera completamente diversa. Abbiamo pensato che la persona a cui è successo qualcosa non possa fare nulla, ovvero non abbia l'opportunità di chiamare i soccorsi, schiacciare un bottone, scrollare il telefono per far sì che qualche cosa accada, ma deve essere qualcosa totalmente autonomo. Quindi se una persona, un nostro familiare, una persona a noi cara, qualsiasi persona, gli accade qualche cosa e... Facciamo, facciamo l'esempio della signora Maria classica che è in bagno, esce dalla vasca da bagno, si inciampa, cade e sbatte la testa. La signora Maria è svenuta a terra. Perfetto, che cosa succede? Che nessuno può intervenire, la signora Maria non ha il tempo fisico di schiacciare un bottone su un'app o utilizzare un wearable device che gli dice che fa scattare un allarme sul telefono piuttosto che fa scaturire un allarme verso un suo parente che magari in quel momento ha ah, il problema che il telefono non è raggiungibile, il telefono è spento, il telefono non funziona e qui dove andiamo a intervenire noi, il nostro applicativo fa tutto assolutamente in automatico senza che nessuno debba fare nulla, lui riconosce che cosa ci sta succedendo, capisce qual è la gravità del fatto e decide che cosa fare intervenire, quindi si basa su tre componenti importantissimi che sono il wearable device, l'intelligenza artificiale e la centrale operativa che interviene in caso di emergenza. Il wearable device è il cuore in un certo senso perché è la prima parte di tutto l'applicativo, è quello che rileva che cosa? Quello che sono i nostri dati biometrici, quindi verifica tramite una serie di sensori e capisce che cosa in questo momento il nostro battito cardiaco, la nostra posizione, la nostra temperatura, il nostro corpo sta trasmettendo verso l'esterno. Una volta prelevati tutta questa serie di dati e vi faccio presente che il nostro device è l'unico che riceve 200 volte al minuto, quindi legge i dati 24 ore su 24 senza mai fermarsi 24 ore su 24 e legge 200 volte al minuto. Questo vuol dire che noi non intrappoliamo i dati come interpoliamo i dati, come fa eh, qualche nostro concorrente che gestisce e ti dice guarda che il tuo battito cardiaco è circa 70. No, non è il nostro modo di lavorare, i nostri dati vengono letti da ogni singolo sensore e inviati direttamente alla centrale operativa, all'intelligenza artificiale scusatemi. Questo perché? perché nel momento in cui noi andiamo a interpolare i dati, come fanno tutti gli altri, abbiamo una media statistica, ma questa non serve a noi per capire se realmente ci sta succedendo qualcosa, a noi serve sapere esattamente in questo momento che cosa ci sta succedendo. Quindi 200 volte al minuto il nostro wearable device legge tutti i dati, li invia all'intelligenza artificiale che comincia a gestirli e a elaborarli e verificare che cosa ci sta succedendo. Facciamo un esempio. La persona che sta correndo, un ragazzo di 25 anni sta correndo per prendere il pullman. Perfetto. Nel momento in cui lui corre, sicuramente i suoi battiti cardiaci cominciano ad aumentare. Ma questo non vuol dire che quella persona, a quella persona sta succedendo qualcosa. Non sta succedendo assolutamente nulla. Ha ah, 25 anni, sta correndo per prendere il pullman, perfetto, la nostra intelligenza artificiale lavora su questo, quindi sa perfettamente che non gli sta succedendo niente. Dov'è che va a intervenire l'intelligenza artificiale? Va a intervenire nel momento in cui invece dice attenzione, quella persona ha battiti cardiaci molto elevati, ma è ferma ed è una persona anziana di 80 anni ok, in quel momento io vado a preoccuparmi di che cosa sta succedendo, quindi continuiamo a monitorare i dati verificando se quel dato torna nella modalità normale, quindi non ci preoccupiamo, nel momento in cui invece quel dato continua a rimanere sopra la soglia per più di un minuto oppure altri sensori intervengono in emergenza, facciamo passare il tutto alla centrale operativa che è quella che alla fine andrà ad aiutare la persona che ha questo tipo di esigenza. Quindi noi dov'è che lavoriamo molto bene? Sul cuore, la nostra intelligenza artificiale è lei che fa la differenza, è lei che grazie ai suoi algoritmi decide se quello che ci sta succedendo in questo momento è realmente una cosa pericolosa oppure è solo una cosa di passaggio per il quale non ci dobbiamo preoccupare. Questo vuol dire che non è di solito come... Un, un sensore che ci serve per controllare il nostro battito cardiaco perché stiamo facendo fitness. La nostra non è un'applicazione per il fitness, la nostra è un'applicazione, anzi è un servizio, che serve solo e esclusivamente per monitorare e gestire la sicurezza reale della persona. In momento di aggressione, uno svenimento, una rapina, il nostro wearable device riesce ad identificare insieme all'intelligenza artificiale che cosa ci sta accadendo in questo momento. Quindi riesce a discriminare se veramente c'è un pericolo oppure questo pericolo non esiste. Scoperto che c'è un pericolo facciamo intervenire la centrale operativa. La centrale operativa innanzitutto è fatta da persone umane, non è una cosa elettronica o generata da un computer ma viene gestita su più di 100 paesi e attiva naturalmente 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno, ed interviene direttamente con la persona che in quel momento eh, è sotto allarme. Come interviene la centrale operativa? In primo luogo la centrale operativa ha la possibilità tramite VoIP di provare ad avvisare la persona, quindi la persona senza che debba fare nulla, quindi torniamo alla signora Maria che è scivolata e caduta per terra, ha il telefono a due metri di distanza e non riesce ad arrivare per chiamare i soccorsi. Perfetto, la centrale operativa apre un canale bidirezionale VoIP, comincia a parlare con la signora Maria, cerca di capire che cosa gli è successo alla signora Maria ed è l'unica certificata che può inviare qualsiasi tipo di soccorso. Quindi, avendo capito che la signora Maria è caduta e si è rotta una gamba, gli manderà l'ambulanza direttamente a casa, senza che la signora Maria debba fare assolutamente nulla. La differenza reale di questo progetto è il fatto che la persona non deve fare niente, assolutamente nulla, è tutta l'intelligenza artificiale che si accorge che cosa sta succedendo. Quindi qualsiasi persona può utilizzare questo sistema. Quelli che ci sono oggi, che possono essere, eh, fatemi dire, esistono una serie di sistemi per la sicurezza, dove per esempio dobbiamo aprire un applicativo e schiacciare un bottone, oppure eh, dobbiamo scrollare il nostro telefono per far scaturire un allarme, sono sistemi che naturalmente funzionano, per carità nessuno dice questo, ma c'è un'azione da fare e questo presuppone il fatto che comunque di solito è un'applicazione che compro e utilizzo per me stesso. Il nostro sistema in realtà è nato non solo, anzi soprattutto non per noi, ma per i nostri cari, perché viene gestito in maniera da poter salvaguardare la persona, quindi una cosa che noi non compriamo per noi stessi, ma magari compriamo per i nostri figli che vanno in giro e vanno la sera, vanno a ballare quant e quant'altro e vogliamo essere sicuri che non gli capiti mai nulla, esattamente come i nostri familiari o come tutte quelle persone che, sono, che fanno lavori magari eh, pericolosi. Pensate a una persona che... Eh, Succedono purtroppo un sacco di incidenti sul lavoro di eh, persone che, quelli che hanno, ultimamente sono morti che stavano pulendo le botti all'interno eh, con degli acidi dove purtroppo sappiamo come è andata a finire. Ecco, poter tutelare quelle persone dando loro un allarme prima che questo gli accada e potendo far intervenire i soccorsi immediatamente questo sicuramente probabilmente avrebbe potuto in qualche maniera salvare delle vite. Quello che noi vogliamo e abbiamo realizzato è un'applicazione e un servizio che fa esattamente questo quindi un'applicazione completamente automatica che può salvaguardare la vita delle persone ed aiutarle nel caso in cui gli accada qualsiasi cosa senza che loro debbano fare nulla questo a grandi linee è il nostro servizio una slide che vi spiega solo come funziona la nostra intelligenza artificiale quindi quello che abbiamo detto quando solo uno dei nostri sensori sente un allarme, quindi rileva che qualche cosa non va in quella persona, va in pre-alert, non fa scaturire naturalmente un allarme immediatamente, acquisisce dati da tutti i sensori, verifica da tutti quei sensori che cosa sta succedendo, verifica se qualche sensore torna a essere nei parametri normali, identifica l'insieme, il corretto insieme di tutti i dati e se c'è una una situazione nota fa scaturire un allarme, se questa situazione non si presenta e tutti i dati tornano a un livello accettabile l'allarme decade e quindi non parte nessuna richiesta verso la centrale operativa eh, io dovete scusarmi ma ho sostituito una persona quindi non ero prontissimo eh, davanti a voi, ma spero di avervi trasmesso che cosa fa realmente la nostra applicazione e il nostro servizio cerca di aiutare tutte le persone in qualsiasi caso, qualsiasi cosa vi debba capitare, a essere monitorati ed aiutati senza che voi dobbiate fare nulla. Grazie di tutto. Allora, mentre eh, lanciamo le mie slide, io volevo fare i complimenti ai due relatori perché comunque sono due lavori interessantissimi e eh, Ehm, che isolano molto da quello di cui vi parlerò io. Io sono Barbero, sono un insegnante al Ballaudi di Fossano, comunque parlo a nome dell'associazione Discola, che è un'associazione piemontese, eh, una rete di scuola per le scuole praticamente. E, eh, mi hanno invitato qua oggi per presentare appunto questo progetto chiamato Scratch for Disability. Quindi eh, lasciamo l'ambito della ricerca, eh, ancora complimenti perché è veramente progetti interessantissimi, questo progetto invece riguarda la scuola e in particolar modo riguarda la formazione dei docenti ed è rivolto fondamentalmente ai docenti di sostegno, ai logopedisti, agli educatori. Eh, cercherò di essere abbastanza breve. Eh, è un progetto lanciato appunto eh, qualche mese fa da questa rete di scuole chiamata Discola e eh, praticamente eh, parte, eh, praticamente, ha il compito di introdurre, di formare gli insegnanti di sostegno, gli educatori, i logopedisti eh, sul tema del coding. Che cos'è il coding? Penso che eh, chi, chi fa scuola bene o male lo conosce. Eh, coding vuol dire computer programming in inglese, va bene? Ma nel mondo della scuola ha assunto tutto un altro, tutto un altro eh, significato, praticamente, perché il coding... Eh, diciamo che è un nuovo tipo di approccio alla, alla didattica praticamente, che eh, si pone come scopo quello di introdurre il pensiero computazionale eh, nello, nello studio praticamente, in modo tale da poter poi utilizzare questo tipo di ragionamento questo tipo di approccio allo studio nelle materie non solo scientifiche quindi matematica, fisica, chimica ma anche in altri tipi di materie naturalmente con la creatività e la fantasia sempre come eh, punto di partenza eh, perché il coding a scuola perché appunto eh, l'informatica non è solo quindi l'addestramento all'utilizzo di applicativi eh, ma eh, fondamentalmente l'informatica è invece la trasmissione di concetti di logica che potranno poi essere utili se sviluppati bene appunto in tutte le discipline esistono moltissimi strumenti su tablet, su PC, la robotica educativa, eccetera, eccetera, eccetera, tutti con l'obiettivo di introdurre appunto la logica del pensiero computazionale eh, coniugandola con la creatività. Eh, coding, strumenti, ce cioè, ne sono moltissimi, si può fare della, della computer science unplugged, quindi non è obbligatorio per forza avere un computer. Io ehm, ehm, a, ba a Barcellona ho conosciuto a un convegno ho conosciuto appunto un ricercatore, eh, uno di quelli che ha scritto il codice per Scratch for Arduino, ad esempio, siamo ritrovati una volta lo Scratch Day, che è una manifestazione mondiale, oggi è lo Scratch Day ad esempio mondiale, e questa mattina noi abbiamo celebrato lo Scratch Day con un concorso al Maiorana a Grugliasco, a cui hanno partecipato 92 scuole, stamattina abbiamo inventato 15 scuole da tutta Italia per la finale, 5 scuole della primaria, 5 delle superiori e 5 delle medie, e a questa competizione proprio per festeggiare lo Scratch Day. Quindi eh, si può fare, vi dicevo appunto che avevo, durante uno Scratch Day, avendo avuto 170 ragazzini da gestire, non avevano il computer per tutti, hanno inventato praticamente, un, eh, hanno creato, sapete quel gioco giorno-notte eh, in cui si infilano le dita e si apre e si chiude. Quel, quel giochino di carta, un origami molto molto semplice, e sono riusciti a fare dell'informatica in questa maniera qua. Esistono moltissimi testi sulla computer science and unplugged, dove si possono introdurre concetti di logica computazionale senza l'utilizzo del computer. Esiste il programma Il Futuro, che è un programma ministeriale del MIUR, il MOC, EMMA, molto importante, noi stessi abbiamo lanciato un programma da tre anni con la fondazione CRT chiamato Programma Anch'io. Eh, Fondamentalmente come noi come Discola eh, suggeriamo per fare il coding strumenti quali Scratch, Scratch Junior e App Inventor perché? perché sono strumenti del MIT e il MIT come sapete è, è, ha un centro di ricerca chiamato Media Lab che è molto avanti su questo tema e quindi noi ci affidiamo ai loro strumenti che sono anche gratuiti. E come funziona il progetto Scratch for Disability? Allora, abbiamo già svolto un seminario eh, nel mese di aprile per gli insegnanti di sostegno educatori, eh, logopedisti, a cui hanno partecipato 250 persone, quindi ha avuto molto molto interesse. Eh, il nostro obiettivo qual è? A partire da settembre offriamo dei corsi di formazione gratuiti per insegnanti di sostegno e operatori sanitari, sul tema del coding, utilizzando in primis Scratch oppure anche altri strumenti, dipenderà moltissimo dal tipo di obiettivi che vogliamo raggiungere e anche dal dalla tipologia di, eh, di, di, di, di diciamo, riabilitazione che si vorrà fare quindi offriremo questi corsi Al momento attuale sono più di 300 gli insegnanti che si sono appunto, iscritti a questi corsi operatori sanitari a settembre abbiamo chiuso le iscrizioni a settembre riapriremo e poi faremo questi corsi visto che Discola ha una diramazione in tutto il Piemonte e la Valle d'Aosta abbiamo quindi dei punti in cui possiamo offrire questi corsi offriremo questi corsi gratuiti poi, una volta fatto questo, questa formazione di 6-9 ore, eh, vogliamo fare un progetto di ricercazione eh, sia eh, con neuropsichiatria infantile, sia appunto nelle scuole con i ragazzini, con docenti di sostegno che lavorano con i ragazzini disabili, oppure con eh, ragazzini con bisogni educativi speciali. Il tema dell'inclusione è un tema della scuola italiana che... Eh, sia in positivo che in negativo, comunque ha molta molta importanza negli ultimi diciamo dieci anni, va bene, specialmente negli ultimi dieci anni direi. E quindi vogliamo vedere come è possibile utilizzare il coding, e in particolare il modo Scratch, eh, eh, studiando applicazioni o un modo di fare didattica in cui ci sia anche il coding come paradigma didattico, paradigma educativo praticamente. Finalità didattiche e riabilitative, come dicevo. Al termine del, dell'esperimento, noi pensavamo come gruppo il primo quadrimestre del prossimo anno, con l'università, in particolar modo con eh, pedagogia e con eh, scienze della formazione primaria di Torino che collaborano con noi, volevamo raccogliere le esperienze più significative per realizzare, non sappiamo ancora cosa esattamente, comunque fondamentalmente uno o più tesi, pubblicazioni di vario tipo e eh, poi al termine appunto un convegno di presentazione del tutto per capire un attimo se il coding può avere anche appunto un senso eh, rivolto appunto alla didattica e alla riabilitazione di, di persone con questo tipo di problematiche. Eh, perché Scratch fondamentalmente perché è libero, non dà alcun problema di funzionamento, è molto semplice da imparare a utilizzare. Eh, questa mattina eh, vi dicevo, questa giornata dedicata allo Scratch Day, abbiamo avuto dei ragazzini eh, dell'elementare che hanno illustrato i loro progetti fatti in Scratch, era incredibile la sicurezza, bambinetti e bambinette di 9 anni dimostrata, c'erano 350 persone in quell'aula magna del Majorana, Dimostrata nel presentare i loro progetti e nel far vedere come li hanno sviluppati, è stata una cosa micidiale, cioè nel senso che, comunque, una tranquillità. Prima si parlava appunto di donne nell'informatica, c'erano due ragazzine tra le cinque selezionate che veramente mi hanno scioccato, mi hanno stupito. Non avevamo paura che si impantanassero, avessero bisogno degli insegnanti per poter proseguire. Ma che in dieci minuti hanno, hanno iniziato giusto nei tempi, bravissime. Quindi è semplice da imparare a usare, ottieni buoni risultati in poco tempo, è un ambiente di lavoro aperto e versatile, quindi puoi fare moltissime cose, lascia amplissimo spazio alla creatività degli studenti e degli insegnanti, va, bene, va molto bene, è ideale per fare il coding e comunque ci sono anche gli strumenti, quindi noi inviteremo anche ad utilizzare anche altri strumenti. Eh, per iscriversi vi invito ad andare sul sito dell'associazione Discola. Punto .it, troverete appunto nel, nel menu principale della, della home page il progetto Scratch for Disability, le iscrizioni sono momentaneamente chiuse per gli insegnanti, per i logopedisti o per gli educatori e riapriranno a settembre del 2017 perché dobbiamo anche noi fare un attimo i conti con quante risorse abbiamo, quante persone abbiamo da poter fare la cosa. Io vi ringrazio e lascio la parola alla regia penso, grazie mille.